Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese Allora, il video di oggi sarà un video alquanto controverso e analizzeremo una questione alquanto, diciamo, unpopular Perché andremo a parlare di shioriito, che in realtà l'ho già tirata fuori in altri video Ma vorrei parlarne oggi in questo nuovo video perché vorrei discutere bene che cosa pensano alcuni giapponesi di lei E perché... All'estero è praticamente descritta come una eroina, mentre in Giappone non per tutti è così. Vabbè, siccome già so che questo video non sarà monetizzato, perché parleremo... Di un bel po' di cose interessanti E non molto family friendly Vi chiedo già da subito di lasciare un mi piace E commentare qui sotto Che così aiuterete questo video Un filino a girare Anche se so che probabilmente girerà molto poco Allora comunque se non vi ricordate Chi è Shiorito Vi faccio un piccolo recap di tutto quello che è successo Shiorito è una donna Che ha dichiarato che è stata stuprata Da Noriyuki Yamaguchi Quando non era cosciente nel 2015 È andata a cena con Yamaguchi per parlare di un'opportunità di lavoro, ma ha perso coscienza dopo aver bevuto. Si è poi risvegliata in una stanza di hotel con Yamaguchi sopra di lei. Yamaguchi sostiene che non ha fatto nulla di male e che il sesso era consensiente ah, a <missuta> 一切 la procura ha detto che non c'erano abbastanza prove per incriminarlo Tuttavia Ito è andata a denunciare Yamaguchi alla corte civile Chiedendo un risarcimento di ben 100.000 euro Vince il caso e riceve un risarcimento di 3,3 milioni di yen Che sono circa 25.000 euro Questo comunque più o meno è il caso Il punto è che ehm, davanti ad un giudice voi per poter eh, praticamente incriminare la persona che voi state accusando Dovete necessariamente Fornire delle prove tangibili Con il quale il giudice può incriminare l'uomo che voi dite che eh, vi ha fatto qualcosa Mentre se voi andate alla corte civile ci sarà una giuria di persone appunto civili Che deciderà eh, se crede a voi o se crede alla eh, persona che voi state accusando Quindi diciamo che... Mh, lei ha perso il caso eh, nella corte penale, tuttavia ha vinto il caso alla corte civile. C'è da dire che in Giappone non succede spesso che questi casi vanno alle corti civili perché la maggior parte delle persone stuprate non vogliono che il loro nome esca o fare vedere il loro volto Mentre Shiori Ito ha fatto l'esatto contrario e ne ha parlato apertamente Anzi la prima cosa che ha fatto praticamente è stato fare un libro Che tra l'altro ha anche vinto un premio giornalistico molto importante Datole dalla Free Press Association of Japan nel 2018 E tra l'altro la stessa donna ha anche ricevuto una grandissima attenzione dei media Giapponesi ma soprattutto stranieri perché principalmente in solito queste donne come vi ho detto prima rimangono nel silenzio e non denunciano questi crimini. In una società come il Giappone dove praticamente le donne vengono tra virgolette premiate o comunque lodate se sono timide e silenziose azioni come questa donna hanno realmente ispirato altre e sono iniziati anche in Giappone movimenti come quello di Me Too anche il Kutu, vi ricordate quello delle scarpe eccetera, probabilmente è iniziato anche grazie a questa Shiorito che si è battuta per a questa violenza che lei ha detto di aver subito la sua popolarità è cresciuta in modo veramente esponenziale e è diventato un personaggio sempre più influente C'è da dire però che anche se molte, davvero moltissime persone l'adorano Ce ne sono anche molte altre che sono un po' più scettiche riguardo a questa questione E la domanda sarà, ma perché questa donna non piace? Dopotutto è coraggiosa, è da ammirare e sta facendo davvero un grande lavoro per aprire gli occhi del Giappone E uno dei motivi tuttavia per cui non è così apprezzata probabilmente è proprio la natura dei giapponesi perché come vi ho detto in tantissimi video comunque in Giappone se voi spiccate nella folla o andate vagamente controcorrente non è un comportamento che comunque il Giappone apprezza o approva, in linea di massima, ovviamente tuttavia in questo caso forse questa non è in realtà l'unica ragione per cui ci sono molte persone che non credono a Sciorito Io ragazzi non mi schiero da nessuna delle due parti Vi voglio solamente... Diffondere delle informazioni in più questo voglio che sia chiaro dall'inizio io non sono dalla parte di nessuno perché la corte civile le ha dato ragione La corte penale non le l'ha data non ci sono delle prove tangibili e quindi non si può sapere io Non, non, non mi occupo di, di queste cose non, non, non mi alzerei mai a tanto anche perché non so se le è capitato o meno quindi io vi dico soltanto L'opinione dei giapponesi e perché ci sono alcuni giapponesi che sono molto scettici riguardo tutta questa questione ecco questo vorrei che si. Sia chiaro. Adesso andrò ad analizzare una serie di opinioni al riguardo di questa donna. Vi farò anche vedere delle clip. Ho deciso di tralasciare tutti i commenti degli haters e gli insulti a caso, perché quelle non hanno un briciolo di verità sono solo dei leoni da tastiera però ce ne sono altri in realtà che hanno forse un'opinione che è interessante ascoltare o comunque voglio discuterne insieme quindi voglio analizzare entrambi i fronti e voglio sapere che cosa ne pensate voi perché c'erano davvero molte persone che hanno criticato un pochino il comportamento di questa donna dicendo che non era appropriata che comunque è stata un'incosciente nel cercare di trovare una posizione di lavoro uscendo a con una persona che comunque non conosceva così tanto ragazzi a me sembrano un po' come quei discorsi di ti metti in minigonna è normale che ti stuprino o ti guardino, non dovevi vestirti così cioè sono cose assurde che nel 2020 non vorrei mai leggere queste critiche sono partite sia da uomini che donne tra cui c'è stata anche la nostra amata virgolette amata, mio sugita sapete quella politica che ha detto che i gay sono improduttivi e che i trans sono dei malati se volete vedere quel video ve lo lascio qui comunque leggiamo che cosa ha lei da dire secondo me i crimini sessuali sono imperdonabili ma come donna mi fa arrabbiare che una come i shiori sia vista come una vera vittima di una violenza sessuale che non ha una minima colpa Nel suo caso c'erano parecchi errori da parte sua Come il vero sproposito Fino a perdere coscienza Davanti a una persona che conosceva poco Qua io vorrei sottolineare che comunque mh, Lei Shiori non ha mai dichiarato di aver bevuto Fino a ubriacarsi, Ha soltanto detto che ha perso coscienza Quindi potrebbe anche essere che le hanno messo qualcosa nel drink Questo non ci ha dato saperlo E non possiamo esserne sicuri Poi c'è stata anche un'altra youtuber Che si è espressa al riguardo Questa è una youtuber che ha subito delle violenze Si chiama Yoko Ishi Se volete vi lascio anche il canale in descrizione Che ha detto Non riesco a capire come una donna che esce a bere con un uomo Si sia ubriacata Non capisco cosa si aspetti dalla società Da vittima di abuso sessuale Non ho mai provato nessuna gratitudine Nei suoi confronti a dire il vero è più problematica che altro poi qua ci sono alcuni altri commenti che ho trovato su Twitter che dicono Quindi la lezione di oggi è Non dobbiamo mai ubriacarci davanti a uno sconosciuto, giusto? Provo empatia per tutte le donne che hanno subito violenze sessuali Ma nel suo caso ci sono troppe cose che non mi convincono Anche dopo aver letto il suo libro Un'altra cosa che ha fatto molto discutere E che ha messo in dubbio la veridicità della testimonianza di Shiori È il fatto che comunque abbia aspettato ben 5 giorni Prima di dire che è stata violentata Io ragazzi Penso che siamo tutti diversi e tutte reagiamo in modo diverso. Quindi se realmente lei ha subito una violenza sessuale e ci ha messo cinque giorni per dichiararlo, mh, cioè non, non lo so, può succedere, magari non era pronta, quindi non, non so perché subito parlarne male. Comunque in ogni caso il fatto che lei abbia aspettato cinque giorni ha detto che magari ci sarebbero state delle possibili prove a cui non è stato più possibile risalire perché lei ha aspettato così tanto, quindi sembra che abbia sfruttato la situazione a suo vantaggio appunto per un pochino nascondere le prove se realmente questo atto di violenza non è successo in ogni caso a seconda che sia successo o meno quello che fa molto discutere è il fatto di come lei abbia sfruttato questa violenza che ha subito per diciamo ricavare tanti soldi perché lei cioè non è che abbia fatto che ne so una comunità un servizio magari per aiutare le vittime che abbiano subito queste violenze lei la prima cosa che ha fatto è stato fare un libro quindi diciamo che queste cose hanno dato un po' fastidio ad alcuni giapponesi guardate un attimo qui <susurra> 思ってるん 正被害があったとして、年寄りさんわかんないですけど、 あると思うんです。行動とし それもやっぱり計算済みだったん dal punto di vista tra l'altro di altri giapponesi tutta questa questione potrebbe avere delle ripercussioni anche sulla demografia del Giappone come sapete in Giappone c'è un problema del calo demografico e questo comunque probabilmente spingerà molti più giapponesi a non farsi avanti a fare il primo passo nei confronti di alcune giapponesi perché comunque ci sono delle donne che appositamente fingono di essere state toccate c'è anche un film che hanno fatto di questo uomo, vi lascio anche il video in cui ne ho parlato nello specifico una ragazza ha detto che lui l'ha toccato quando non è stato così almeno non c'era nessuna prova hanno anche analizzato la gonna di lei non c'era nessuna impronta tuttavia la sua vita era rovinata dopo quel fatto anche se poi si è rivelato non essere vero comunque sapete una volta che l'opinione pubblica si è fatta una certa opinione di te tutti crederanno solo a quella versione è molto difficile cambiare l'opinione di qualcuno mettete che vi mettono in prigione perché ritengono che voi avete fatto un determinato crimine, anche se poi non l'avete commesso. Comunque, la gente vi guarderà sempre, purtroppo, in modo sospetto. Ed è una cosa grave, però è una cosa che succede. Seckhara, つけ tra l'altro, han pronta a denunciare tutte le persone che l'hanno diffamata sui social o comunque che l'hanno esposto delle critiche. E questo ha sollevato un ulteriore polverone perché sembra che lei stia praticamente Comunque se è un personaggio pubblico Ti sei esposta così tanto Devi accettare anche le critiche Cioè è normale che ci sono persone che magari Credevano all'uomo e non credevano a lei Cioè alla fine non ci sono prove che dimostrano Né la colpevolezza di lui Né l'innocenza di lei Quindi sinceramente non so nemmeno io da che parte stare in tutta questa faccenda perché ci sono molte cose che sembrano molto sospette per quanto riguarda il comportamento di questa donna, quindi io personalmente non, non mi schiero da nessuna cosa non vi sto assolutamente dicendo che cosa sia giusto, che cosa di sbagliato fate voi la vostra opinione, pensate voi con la vostra testa e decidete a chi volete credere o non schieratevi perché non ci sono abbastanza prove secondo me per esprimere realmente una decisione e anche l'opinione pubblica è completamente spaccata in due, tra chi crede a lei lei ha sciorito la vede come un'eroina e chi la vede soltanto come un'avida scalatrice sociale che o ha usato eh, questo fatto dello stupro per poter diventare lei quello che è diventata adesso oppure che si è proprio inventata tutto di sana pianta apposta per cavalcare l'onda come sapete all'estero è proprio idolatrata ma in giappone non è così per tutti ragazzi scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di tutta questa questione e noi ci vediamo al prossimo video un abbraccione da Seba e alla prossima